Un insieme, è una collezione di oggetti individuata dai suoi elementi. Due insiemi con gli stessi elementi sono perciò uguali, non ha importanza la maniera in cui essi vengono descritti. Quello che interessa è solo la loro estensione. Gli insiemi si possono unire, intersecare, sottrarre. Quando vogliamo dire che un elemento X appartiene all'insieme A, lo scriviamo in questo modo. Indicata con P una qualsiasi proprietà, ad esempio è pari, O, è divisibile per 3, leggiamo la seguente espressione in questo modo, l'insieme degli X in A che godono della proprietà P, ad esempio, l'insieme degli X in A che sono pari, O. L'insieme degli X in A che sono divisibili per 3. È detta coppia ordinata un insieme di due elementi in cui è possibile distinguere un primo e un secondo elemento. Quello che compare due volte è il primo elemento, quello che compare una volta sola è invece il secondo. Un insieme R di coppie ordinate che abbiano primo elemento in A e secondo elemento in B è detta relazione di A in B. A e B sono detti rispettivamente dominio e codominio della relazione. Se ad esempio la coppia ordinata 1-2 appartiene alla relazione R, essa può anche leggersi, 1 è nella relazione R con 2. Le relazioni composte di coppie che non condividono mai i loro primi elementi sono dette funzioni. Siccome ogni elemento x del dominio è quindi in relazione con un solo elemento del codominio, si usa chiamare tale elemento immagine della funzione nel valore x. Le funzioni che hanno per dominio i numeri naturali, sono dette successioni. I numeri naturali sono i numeri che usi per contare, per enumerare le voci in una lista. Siccome in una successione il dominio è noto a priori. Si è soliti, con abuso di notazione, indicare la funzione usando la sola immagine, che in questo contesto è detta termine generale. Inoltre, poiché per parlare genericamente di una funzione non è per forza necessario conoscere il valore delle sue immagini, il termine generale può essere o non essere noto a priori. Utilizzando un sistema di assi cartesiani è possibile associare ad ogni punto di un piano. Una e una sola coppia ordinata di numeri reali. Consideriamo quindi una successione di punti del piano di termine generale, 20-20 su 2n, 20-18 su 2n. È facile dare di tale successione un'interpretazione fisica. Ad esempio la si può pensare come un insieme di fotografie di un oggetto puntiforme, scattate in istanti successivi e sovrapposte. Quest'interpretazione ci permette di motivare praticamente il concetto di limite di successione. Si supponga infatti di trovarsi sulla traiettoria apparente dell'oggetto, e di voler sapere se sarà necessario spostarsi per evitare che esso ci colpisca in faccia. Di fatto, senza una verifica formale della sua legge di moto, qui espressa nel termine generale della successione, nulla impedisce all'oggetto di comportarsi in maniera totalmente arbitraria. Sebbene il suo calcolo non ci informi di tutte le posizioni che l'oggetto assume ad ogni dato istante, quando il limite esiste, esso ci dice esattamente dove l'oggetto si sta dirigendo. Restando nel contesto dell'analogia... Formalmente, un punto del piano è limite della successione assegnata quando in corrispondenza di un qualsiasi cerchio in esso centrato, esisterà un istante dopo il quale l'oggetto non uscirà più da tale cerchio. Possiamo dunque osservare come lo studio delle funzioni e dei loro comportamenti all'infinito ci permettono di effettuare previsioni corrette relativamente a fenomeni naturali e non, nei quali constatiamo la validità di leggi e regole astratte. Se hai trovato piacevole o utile questo contenuto, iscriviti ai nostri canali e parla di noi ai tuoi amici, che se riparte il lockdown, Auguri a far finanza senza derivate e integrali.